Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi ci scrive Enrico da Milano e ci dice ho 63 anni, sono stato operato per un tumore alla prostata due anni fa, in questo momento la malattia è sotto controllo, però sono due anni che ho problemi di incontinenza urinaria severa. Posiziono sei pannolini al giorno e anche la notte mi ritrovo spesso completamente bagnato. Cosa posso fare? Beh eh, Enrico, diciamo che l'incontinenza urinaria è uno degli effetti collaterali dell'intervento di prostatectomia radicale insieme alla disfunzione rettile. La disfunzione rettile rappresenta un 80-90% eh, dei casi mentre eh, l'incontinenza urinaria si verifica in una percentuale importante però molto più bassa circa nel 7 8 dei pazienti come risolvere diciamo che se la tua incontinenza urinaria è una incontinenza urinaria cronica cioè la pipì esce involontariamente non riesci neanche a controllare un minimo la soluzione è quella di mettere uno sfintere urinario artificiale lo sfintere eh, urinario è eh, un device meccanico che permette eh, attraverso il posizionamento di una piccola ciambella intorno all'uretra, una ciambella che rimane gonfia fa una compressione intorno all'uretra permette al paziente di non perdere più urina. Questa piccola valvola, questa piccola ciambellina eh, si sgonfia a comando, ci sarà un piccolo meccanismo posizionato eh, all'interno dello scroto completamente invisibile, a comando si eh, svuoterà eh, questa ciambellina dentro a del liquido fisiologico, eh, aprendo di nuovo l'uretra, riportandola allo stato iniziale, l'urina ovviamente posizionandosi sopra a un water uscirà, eliminerai la, la tua urina e questa ciambellina automaticamente nel giro di 120-180 secondi si gonfierà di nuovo andando a comprimere nuovamente l'uretra. L'intervento è un intervento codificato, un intervento che si effettua facendo una piccola incisione sotto lo scroto in regione perineale che permette in circa 30-40 minuti di posizionare questo sfintere urinario artificiale che potrà riportare la tua continenza allo stato pre-intervento. È un device che ormai ha una, ehm, una storia di circa eh, 40 anni, è stato codificato, perfezionato nel tempo e credo che questa possa essere la soluzione, vista la tua giovane età, la soluzione al tuo problema. Spero di aver risposto correttamente, vi ringrazio, vi invito a mandare le vostre domande a questo indirizzo di posta elettronica e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penes.